Giuseppe di Vangelo, quindi vi farlo anche per conto e a nome di Giambito Mastroleo. È un libro che sarà illustrato da, dal coordinatore della ricerca e del volume Emanuele Ceglie ed interverranno Luigi Covatta, Cesare Pinelli e eh, Luciano Piorante. Eh, Devo scusare eh, Franco Marini, eh, il quale non ha potuto confermare la sua presenza e eh, mi ha pregato a me, a un di eh, dare... E il suo saluto, le sue scuse per non essere presente e il suo saluto a tutti voi e ai eh, eh, relatori eh, esprimendo anche i suoi complimenti per la ricerca che è stata compiuta e per l'iniziativa che è stata adottata eh, qualche parola non, non, non, voglio aggiungere qualche parola perché eh, dovrebbe essere in arrivo Giulietti che poi condurrà e continuerà eh, l'intervento qualche parola con, di breve introduzione il libro eh, pubblica eh, la ricerca che è stata condotta dalla fondazione Giuseppe Vivagno e, e un contributo importante di alta qualità eccellente per quanto riguarda la Costituzione e in particolare si sofferma anche con la sottolineatura di una ricca documentazione su quello che è stato il ruolo di Pietro Nenni eh, come eh, ministro eh, per la uh, Costituente. Mm, il libro è fatto da una serie di contributi, li eh, andò, li cito in ordine alfabetico, di Breschi, di Ciuffavetti, di Comei, di Frosini, di Pisicchio, di Poli e di eh, Plavorte. Eh, Cosa voglio sottolineare? Giusto per eh, una breve, eh, breve. Ah, eccoci qui per... No, no, no, no prego. Prego, per rimanere. Mio... Mi chiedo scusi. Ascolta più le chiede. Ecco che. Poi ti do allora la parola, però Così eh, tu un tipo.. No, no, no, no, io ti. Però meno e peggio. Dico, meglio, meno, è... no, è questo lo sapevo che l'avresti dentro, ma eh, sì. no, è la tecnica. Ecco, so. grazie allora anche per eh, riassumere eh, le diverse eh, questioni. Anche la Fondazione Nenni eh, ha eh, fatto molte ricerche e ha preso molte iniziative per quanto riguarda eh, Pietro eh, Nenni, ma in particolare il lavoro che fece eh, come Ministro della Costituzione, tutto oh, l'iter che si è determinato eh, in quell'occasione e volevo anche aggiungere che l'11 dicembre la Fondazione Menni, sempre nel quadro di una valorizzazione di quella che è stata l'attività di Pietro Menni sul tema politico, farà al Ministero degli Esteri, nella sala del Ministero degli Esteri, una riflessione sui 50 anni, sono passati 50 anni da quando eh, Pietro Menni è stato Ministro degli Esteri è una riflessione eh, storica eh, su quello che è stato il suo ruolo e la sua, uh, e la sua uh, politica e quindi vi inviteremo a questa uh, iniziativa prevista per uh, Dicembre. Sulla uh, Costituzione io richiamo uh, l'attenzione uh, su una serie uh, di fatti importanti. Primo, la Costituzione uh, italiana, poi i relatori interverranno in maniera più precisa, più approfondita. Uh, è una eh, è costituzione che ha um, un primo significato profondo nella storia del nostro paese perché non è, eh, è una costituzione non elargita, è, è una costituzione che è stata conquistata e nel libro, con i saggi che sono stati espressi, eh, non si parla solo del momento dei lavori dell'assemblea costituente, si parla anche di come è evoluta questa battaglia per la costituzione non erargita e come questo si sia espresso già durante la resistenza prima della fine della guerra e come su questo tema eh, si sia anche eh, posto eh, la necessità che ci fosse prima la eh, eh, soluzione del problema istituzionale, il referendum che consentì di passare dalla monarchia alla Repubblica e come si eh, lavorò perché la, la Costituzione, l'assemblea la, costituente, la Costituzione forse eh, avvenisse eh, nello stesso momento in cui si votava per l'assetto eh, istituzionale del Paese ma si votava anche per eh, realizzare eh, la Costituzione. Seconda cosa che volevo eh, sottolineare è che eh, la eh, Costituzione eh, italiana è eh, sociale, ha un significato eh, sociale, ha un contenuto sociale, ha un grande eh, valore sul eh, rispetto e la valorizzazione dei diritti della persona del mondo del lavoro e leggendo il libro ci sono molte questioni che eh, si richiamano a questo significato cioè è una costituzione particolare diversa eh, dallo spirito che anima altre costituzioni la seconda eh, si comincia a lavorare nel 47, ma nel 47 eh, finisce l'unità che si era realizzata nella eh, resistenza, il sistema che aveva consentito e che aveva visto come protagonista la logica del CLN resistenziale. E pur essendoci eh, una situazione politica che incandescente, 47 eh, è un anno incandescente dal punto di vista politico, i socialisti e i comunisti vanno oh, fuori dal governo, c'è poi la scissione del Partito Socialdemocratico, eh, la scissione del Partito Socialista con la eh, costituzione del Partito socialista dei lavoratori italiani, come si è chiamato in una prima fase, la Costituzione eh, realizza una soluzione eh, concordata, concordata che ha una grandissima maggioranza, una grande discussione, un dibattito come poi sarà ricordato, ma c'è questo fatto. E riporto a questo proposito una eh, frase, un commento che fece Togliatti è vero, dice Togliatti siamo fuori dal governo ma siamo nella Costituzione quindi questo per dire lo spirito con il quale la Costituzione viene fatta c'è cioè, che la Costituzione poi se ne parlerà eh, raggiunge a dei momenti nei quali ci sono delle soluzioni e delle soluzioni che non sono tutte concordate. Ci sono una serie di norme su cui ci sono dei compromessi, ci sono alcune norme che arrivano in ritardo, ci sono delle diceva come veniva anche ricordato spesso dai Paramandrei, ci sono delle norme che vengono rinviate o rifiutate è interessante da questo punto di vista vedere come la Costituzione ha avuto anche un'applicazione ritardata ne cito una che forse è la più, eh, una delle più interessanti, è che la Corte Costituzionale venne praticamente eh, costituita nel 1955 e la prima sentenza della Corte Costituzionale è del 14 giugno del 1956. Ancora faccio delle eh, sottolineature eh, come introduzione eh, e eh, conferma che eh, la Costituzione non è un epilogo ma è l'inizio di una battaglia di trasformazione del nostro paese e eh, la Costituzione ha cioè, alcuni aspetti importanti e alcuni aspetti eh, su cui, eh, eh, per esempio, valgono alcuni, eh, alcuni commenti. Caravandrei, per giustificare queste contraddizioni, diceva che eh, ad alcuni articoli della Costituzione è successo quello che si dice avvenisse a quel libertino di mezza età che aveva i capelli grigi e aveva due amanti. Una giovane e una vecchia. La giovane gli strappava i capelli bianchi e la vecchia gli strappava i capelli neri e lui rimase tallo. È una descrizione che ha una sua efficacia. La seconda è che noi pensiamo molto all'articolo 1 ed è importante, in un termine, però la Costituzione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 persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del Paese. È importante, se noi paragoniamo questa formulazione, questo bilanciamento per cui i principi non sono programmatici, teorici, ma sono accompagnati a una indicazione risolutiva, lo chiamo la differenza per esempio con i documenti europei, perché i documenti sull'Europa, gli atti dell'Europa dicono sì, libertà, valore della persona umana, ma non c'è un articolo, una disposizione che indichi che questi impegni debbono essere operativi. Faccio ancora qualche osservazione. Quando si votò la Costituzione alla fine eh, ci fu una proposta di eh, Latira, il quale chiedeva che venisse eh, approvata la Costituzione con un preambolo. Eh, la Costituzione si faceva in nome di Dio. Il popolo italiano si dà rappresenta così. E Terracini ebbe una risposta nella quale diceva, ognuno può, la Costituzione permette a ognuno di avere questi richiami, ma non è una cosa che può essere messa nella Costituzione. Perché non ricordate? Perché noi abbiamo il famoso articolo 7, dove ci fu questa divisione tra eh, il realismo, diciamo così, di eh, Togliatti è invece la posizione eh, eh, più autenticamente laica di eh, Nenni, dei socialisti se riconoscere o non riconoscere l'accordo concordato che era stato fatto con, eh, da Mussolini con il cardinale De Sparre, con la Chiesa che aveva risolto la questione romana un problema che fu risolto solamente nel 1984 con la riforma del concordato che, che cambiò. Sono andato a vedere e ho visto che tutti i topi non li aveva da punto di vista perché sapete come inizia il concordato che è, è stato firmato dal cardinale Gasparri e, eh, da Mussolini. Comincia così sì. quell'accordo del 29. In nome della Santissima Trinità, eh, premesso eh, le vere Sua Eminenza Reverentissima, il Signor Cardinale eh, Pietro Gaspari, Segretario di Stato, e sì. Sua Eccellenza, il Signore Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro, e caso del governo fanno il concordato. Quindi credo che a dare un valore eh, a quel concordato con quella premessa avesse un secondo significato. Chiedo scusa, ma voglio aggiungere eh, una riflessione. Ecco io penso, eh, lì c'è un bel saggio fatto eh, da Salvo, che una riflessione deve essere fatta eh, sulle modifiche che sono state fatte eh, da noi molto eh, di recente e che sono quelle relative all'articolo 81 che introduce il pareggio di bilancio in Costituzione e il nuovo articolo abbruga il divieto di stabilire nuove spese e tributi tramite la legge di bilancio. È un chiaro vincolo che viene fatto ed è un vincolo che fa passare in seconda fila quelli che sono i diritti della persona. Attenua questo articolo e rende precario l'articolo 3 che invece invita a rimuovere gli ostacoli è un tema questo che va approfondito perché è un tema che non esiste in, eh, nelle altre costituzioni la Germania non ha una eh, indicazione e due, perché se noi pensiamo all'Europa non possiamo pensare a questa discrasia che si, eh, è determinata tra eh, le regole della finanza della globalizzazione del mercato che dominano a livello europeo e la debolezza di una Europa nella quale i problemi delle persone i problemi di una politica sociale comune di una politica del lavoro di una politica dei diritti si è molto attenuata C'è cioè, il, eh, le elezioni europee eh, sarebbe importante che la discussione non fosse solo sui decimali ma fosse una discussione di sostanza che affronta questi problemi e indichi a livello europeo una battaglia nella quale un riequilibrio tra le due esigenze venga fatta finisco e ricordando una eh, citazione, leggendo eh, gli atti della Costituzione c'è cioè, da rimanere veramente della differenza profonda che esiste tra la qualità della eh, discussione, eh, la qualità della ricerca, lo, il dibattito e quella che invece la realtà nella quale viviamo oggi, naturalmente non solo in Italia, in Europa e nel mondo. A un certo punto oh, c'è un, un grande problema, c'è una um, dialettica tra Nenni, Togliatti e, eh, eh, e Calamandrei perché Calamandrei ma anche Nenni eh, eh, insistono eh, perché le soluzioni siano più rapide, siano più concrete siano meno immediate. E eh, c'è, e quindi piace citarla, eh, una risposta che dà Togliatti, cita Dante, e lui dice: noi dobbiamo fare come quelli che vanno di notte, che portano il lume dietro e a sé, non giova, ma dopo sé Fa le persone note. Pensate. È un invito di una Costituzione che non è da, eh, da ritenere tutta compiuta, ma di una Costituzione che indica un cammino, è un cammino nel quale i politici, eh, chi aveva quelle responsabilità, pensava anche al futuro pensava anche alle, eh, a quello che si faceva per chi viene dopo questo senso non de della stabilità, eh, dell'immobilismo, ma questo senso dinamico di una Costituzione che sa eh, interpretare, essere moderna, essere adatta anche alle nuove realtà. Do la parola a Giulietti, grazie. Se viene, chiedo scusa, di ritardo, ma se è protratta non funziona. Adesso funziona? Non so, forse si è acceso ancora quello. Ma spento qui, dovrebbe funzionare? Non è Beh, un mistero. Cioè, io faccio anche senza, ma... La criminalizzazione non è di senso, l'attività di boicottaggio permanente del Presidente contemporaneo del, della Federazione, tanto grazie, e grazie di aver scelto questa sala, se posso ringraziare in particolare il Presidente della Fondazione e portare i saluti, io faccio il vice, sono il sostituto oggi, di, di no, no, ma volentieri lo faccio, molto volentieri del segretario Raffaele Lorusso che come ben sapete ha nel cuore la fondazione, ha nel cuore il nome di Divagno, ha ospitato una serie di iniziative anche in Puglia, spero che faccia tempo arrivare, c'è un'iniziativa a Bruxelles e quindi mi ha chiesto di sostituirla ve lo faccio particolarmente volentieri. E, per il tema, insomma, anche noi abbiamo scelto, non so quanto ci riusciremo, abbiamo scelto di aprire questa sala e l'invito lo rivolgo a tutti voi. Diciamo. Abbiamo scelto da tempo di aprire questa sala agli incontri, agli approfondimenti. Riteniamo che le fondazioni siano interlocutrici fondamentali della federazione della stampa. Pensiamo che siano luoghi dove la profondità precede la velocità. Eh, tentiamo disperatamente di mettere assieme profondità e velocità, non è semplice nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Qualora mai dovesse servirvi, vorrei che questo luogo fosse un luogo di incontro e di approfondimento, come dove e quando, quello dice diretti. Eh, tra l'altro questa è una sala che si presta particolarmente, tenta di sviluppare l'incontro tra le diversità eh, senza quelle urla, quelle volgarità e le grida che caratterizzano la discussione anche tra i giornalisti. Tra l'altro questa sala porta un nome del tutto particolare, nome ben noto, il nome di Walter Tomaggi non è stato scelto a caso questo nome. Eh, questo è l'approccio, mi permetto anche di riportare una proposta anche di russo. Se magari si potesse fare assieme ci farebbe veramente piacere qui o anche all'Università di Bari con molti degli amici presenti. Noi abbiamo intenzione, abbiamo, è stata istituita una fondazione sulla storia del giornalismo che porta il nome di Paolo Murialdi, che fu un prestigioso presidente dell della Federazione della Stampa. Vorremmo lavorare sugli atti preparatori, non sull'articolo 21, sugli atti preparatori dell'articolo 21 della Costituzione. E sulle successive sentenze della Corte Costituzionale interpretative dell'articolo 21, anche perché uno degli articoli diciamo, che è stato più volte sottoposto dalla Corte Costituzionale, ampliando, intensificando il valore dell'articolo 21, della sua copertura, e dimostrando la possibilità di mantenere intatti alcuni valori ma di averne un'applicazione flessibile che si estenda. Questo sarà un tema, il presidente della Fondazione Murialli, qua si chiama Giancarlo Tartaglia, è uno storico del giornalismo, molti di voi lo conoscono, noi vorremmo realizzare possibilmente anche con vostro apporto, con i vostri suggerimenti, perché non basta un dibattito fatto tra giornalisti. Tra l'altro partiremo proprio dalle riflessioni del Presidente Mattarella che ho approfitto anche oggi per ringraziare perché è intervenuto sei volte sei in un mese sull'articolo 21 della Costituzione. In un paese normale se il Presidente della Repubblica per sei volte si trova costretto a dire guardate è un presidio della democrazia che francamente in altri tempi avremmo detto, avrebbe detto anche il professor Bacca, credo e gli altri amici, no, abbiamo una tautologia ripetiamo il concetto che dovrebbe essere scontato, evidentemente non lo è e quindi io non posso che ringraziarlo perché rispetto alla, alla volgarità e alla durezza della discussione ci voleva questo intervento. Invece il libro ringrazio il Presidente Violante quando vuole. Diciamo. Se posso, partirei proprio dalla... dalla cioè, ho ringraziato il Presidente della Fondazione. No, voglio dire una cosa a vostro favore, se posso. Cioè, in genere io intervengo criticamente, invece in questo caso. Io il libro, contrariamente alle pessime abitudini che abbiamo talvolta quando li presentiamo, ho provato a leggerlo. E se posso dire, una la mia, mia lettura, poi una domanda che rivolgo agli altri. Io diciamo, nel mio analfabetismo ho trovato un libro interessante ho trovato un libro interessante perché illumina una parte francamente non molto conosciuta il ruolo di Nenni nel Ministero il ruolo di un gruppo di straordinari correggimi se sbaglio giovani giuristi a partire da Massimo Saverio Giannini è un punto che tu sottolinei la introduzione non solo di importanza del Ministero ma se ho colto quasi di questa sintesi tra un Nenni predicatore della Costituzione convinto che la Costituzione debba essere patrimonio di ogni cittadino e massimo Saverio Giannini, che un po', voi lo, lo, lo definite il direttore artistico in qualche modo, è colui che crea la, il ruolo di capacità di approfondimento delle tre commissioni. Mi ha colpito, rispetto anche alle pochezze attuali, ma non solo attuali, mi ha colpito molto la quantità di lavoro preparatorio che viene fatto nel ministero, cioè la raccolta di ben 40 volumi di approfondimento, ognuno dei quali forse meriterebbe attenzione, che preparano i lavori. La domanda che volevo porre è giusta, peraltro lo scrittura e introduzione, per questo volevo anche ringraziare voi e anche gli autori che non ci sono oltre a chi partecipa, volevo capire questo, è giusta una lettura di questa natura di un ministero che ha una sorta di doppia direzione, eh, è giusta la lettura di un enni che prepara i lavori della Costituente e altre ultima domanda già le rivolgo agli altri perché poi questi saranno i temi mi pare che nei saggi in modo diverso si tende a dire no, questo ministero non era solo agitatorio non era solo predicatorio ma quelli, quei volumi influirono poi successivamente sulla discussione che porta all'approvazione della Carta in altri saggi si dice no ci fu una netta separazione tra i lavori fatti presso il ministero e la commissione dei 75 vorrei capire che cosa resta del tantissimo lavoro preparatorio, che cosa poi passa nella definizione della carta. Se possiamo, mi pare che non si possa ragionare per compartimenti stagni, c'è cioè una maggiore circolarità, così emerge dal tuo intervento. Quindi, io partirei da Emanuele Ceglia che oltre a fare l'introduzione, poi fa proprio un saggio specifico all'interno di questo posto. Intanto, grazie. Presidente saluto tutti quanti eh, io provo a rispondere in pochi minuti nel senso che a me spetta soltanto il compito in una manciata di minuti di fornire indicatori di lettura per inquadrare la ricerca e il libro che ne è il risultato gli indicatori che si propongono portano verso quattro direzioni che riassumo con moderato schematismo per iniziare la figura di Pietro Nenni, ministro per costituente, è centrale ma non esaurisce l'orizzonte della ricerca. La ricerca raggiunge punti anche distanti dal terreno originario, sino al confine del rapporto tra Costituzione italiana e Costituzionalismo comunitario, quello che si va definendo per sovrapposizione, per stratificazione dei trattati comunitari e nel saggio di Salvador questo rapporto è ampiamente sviluppato. A nostro parere non è uno sconfinamento arbitrario. Nelle commissioni di studio istituite da Nenni e nell'abbondante materiale informativo prodotto dal Ministero, forte fu l'interesse mm -hmm. verso modelli costituzionali e anche di democrazia popolare europei e non soltanto europei. Materiali che, per la loro capillare diffusione per qualità, entrarono, per così dire, nelle case dei quadri intermedi della società. Si pensi, ad esempio, all'ampia rete degli amministratori locali, e di conseguenza contribuirono a formare le prime maglie della discussione pubblica sulle nuove istituzioni. L'altro versante di ricerca è la figura complementare di Massimo Severo Giannini, nella veste di coordinatore e organizzatore del lavoro delle commissioni di studio volute da Nello. Di questo impegno e del ruolo di Giannini, e qui rispondo a una delle domande del Presidente, si è voluto valorizzare un aspetto non sempre emerso con la forza adeguata nella ricostruzione storiografica del personaggio vale a dire l'aspetto di attento selezionatore filtro di forze intellettuali e professionali cresciute nel fascismo e che la nuova Italia ereditava dal regime da inserire nel nuovo quadro istituzionale e culturale del paese un lascito di professionalità di esperienza e di sensibilità si pensi soltanto all'Iri di Alberto Beneduce e Donato Menichella e alle risorse professionali formatesi nella Banca d'Italia, vere e proprie scuole di formazione manageriale e anche politica, forze da liberare dai lacci autoritari e corporativi e inserire in un ruolo di primo piano e non soltanto tecnico nella ricostruzione economica del Paese. Una saldatura, possiamo dire, tra vecchio e nuovo, che rappresentò una sorta di modello di sviluppo, un concetto quest'ultimo molto caro alla sinistra, che ebbe modo di svolgersi non solo sul versante della politica economica, ma anche della cultura politica. Si pensi ancora alla Cassa per il Mezzogiorno, chi vide all'opera nel dopoguerra, due grandi protagonisti diversi, ma uniti da un'idea industriale e produttivistica e allo stesso tempo pianificatrice dello sviluppo. Stiamo parlando di Pasquale Saraceno e di Rodolfo Morandi e della svingenza da loro volum. Un'altra direzione è ancora la rimessa in gioco di un dualismo, meglio dire di una dialettica. Da un lato l'idea di Nemi di legare la spinta popolare per la ricostruzione alla domanda di Costituzione, all'attesa di Costituzione che saliva dal Paese, come ha scritto benissimo il professor Volpe. Dall'altro lato la visione di Togliatti di legare l'opera costituzionale alla forza dei partiti, al loro radicamento sociale, alle loro culture politiche, alla capacità insomma di mediazione che quest'ultima con Togliatti si realizzò nell'assemblea Costituente attraverso il rapporto con Dossetti e con quel formidabile gruppo di cattolici democratici eletti all'assemblea, i cosiddetti professionisti stiamo parlando di personalità quali Moro, Fanfani, Lapira e tantissimi altri una dialettica dunque tra questa idea di Neni di legare popolo e Costituzione a quella del capo comunista di innervare la Costituzione attraverso la forza del partito politico, forza e senza riconoscimento giuridico, una forza alimentata dalle grandi ideologie ma che sa tradursi nella capacità di direzione delle masse e allo stesso tempo nella capacità di mediazione politica. Negli invece confidava nella spinta popolare per affermare la cifra radicale della democrazia e l'istituzione di momenti partecipativi dei lavoratori nella vita delle imprese, nella gestione dell'economia e più in generale del Paese. In questa dialettica prevalse, come sappiamo, il realismo politico dei togliati. E infine, la nostra Costituzione ha il timbro della Costituzione di programma, programmatico come si è detto, e della Costituzione aperta, Esemplari sono le parole di Togliatti pronunciate il 22 dicembre 1947 al momento della votazione finale della carta ebbe a dire in un breve, improvvisato ma assai significativo intervento che aveva anche il segno di un monito disse ognuno di noi è libero di intendere l'atto che oggi si compie quindi l'atto di un'operazione complessa L'atto di una Costituzione aperta e la di forza mentre si chiudevano le frontiere ideologiche disegnate dalla Guerra Fredda. Oggi sono forti le pressioni per riaprire la Carta e queste pressioni sono avanzate da correnti di pensiero e di azione non precisamente orientate democraticamente. A queste si aggiungono le stanze riformatrici della Costituzione che potremmo dire si muovono prudentemente secondo il principio del rinnovamento nella continuità, in un quadro sempre più fratturato e discontinuo. Perché questo insieme di spinte sia incanalato, sia ricondotto a una ragione democratica e a un'azione di lungimirante riformismo, è forse utile rinnovare oggi quella domanda costituente fortemente voluta da lei. Una domanda costituente necessaria in un tempo di crisi sistemica della politica e dei partiti. Una domanda da riprendere con la stessa determinazione perché oggi siamo dentro una sfida nella quale, senza facili generalizzazioni, rimbomba l'eco della sfida che si aprì nel dopoguerra. Questo è un, no, è un auspicio che il libro consegna ai suoi lettori. Grazie. tanto grazie e grazie anche perché è stato uno dei coordinatori il coordinatore di questo testo che autore pensato. no, autore anche dell'introduzione oltre che <coughs> pensato di prendere preparato e... c'è il professor Cesare Pinelli che è professore di istituzioni di diritto pubblico alla sapienza di Roma intanto fatemi salutare anche il senatore Riccardo Carlo Piccini, il segretario del Partito Socialista poi dite quello che volete ovviamente perché tra di voi e avete già svolto delle riflessioni, quindi le mie domande sono solo diciamo, a scopo terapeutico introduttivo. Mi piacerebbe no, però che una sembra, cosa. Mi sembra molto interessante Siccome... la questione che ha posto e vorrei dire qualcosa. E posso fare quella domanda che sono certo. premessa? Siccome il testo si chiama dei fondamenta della Costituzione, mi appassiona questo tema in effetti quel lavoro preparatorio è considerabile il fondamento della Costituzione dunque io vorrei cominciare proprio per cercare di rispondere a questa domanda e poi entrare nella problematica sollevata dal libro in eh, due eh, dichiarazioni, due affermazioni una di Nenni e un'altra di Giannini eh, eh, così diciamo sono i protagonisti che parlano, no? eh, sull'Avanti del 19 giugno 1945, il giorno dopo è stato nominato Ministro della Costituente, eh, Nenni ne scrive, non è senza significato, anzi la modestia, non mi impedisce di dire che non è senza significato il fatto che al Ministro della Costituente sia stato designato proprio il dirigente del partito che nei termini più risoluti ha posto il problema della Costituente come problema di oggi e che di fronte alla Costituente si era impegnato ad assumere una posizione nettamente, risolutamente, intransigentemente repubblicana. Ecco, questo, questo punto merita a mio avviso la massima attenzione cioè il raccordo fra Nenni Ministro della Costituente e Nenni che si batte per la Repubblica questo è quindi una considerazione di, sulla posizione politica generale di Nenni poi c'è Nenni Ministro della Costituente cosa di fatto il Ministero ha fatto è una, è una domanda diversa no? A questa domanda si può rispondere nel senso che i, i lavori furono sicuramente eccezionali come, come qualità, eh, come apertura alla comparazione, allo sguardo alle altre Costituzioni ma che cosa si voleva dimostrare prima di tutto e a chi lo si voleva dimostrare? si voleva dimostrare che le costituenti non erano il caos, non avrebbero portato al taglio delle teste, perché questa era l'idea che c'era in Italia e dove era presente questa idea in Italia? Era presente in uno strato di borghesia che soprattutto in questa città <ride> e in certi ministeri che erano ovviamente insomma, condizioni in cui si trovava, ci possiamo immaginare, però insomma, ancora potevano dire qualcosa, soprattutto vista la situazione eh, politica e eh, il rapporto con il quindi erano problemi molto grossi. E allora per questo vale la pena di eh, ricordare che Giannini eh, dice che la costituente può essere il contrario di una convenzione col terrore della ghigliottina che sta prendendo una borghesia molto impaurita. Ricorderà che la decisione di dare vita al bollettino di informazione e la pubblicazione delle due collane di studi storici e giuridici avevano la funzione di spiegare a tutti le valenze non convenzionalistiche dell'Assemblea conferendo quindi al Ministero una linea di imparzialità e di equilibrio nell'allora difficile mondo di scontro delle ideologie cioè l'idea era quella di fare, di far partire e qui certamente è stato un grande successo non c'è dubbio, di far partire dal Ministero l'idea che non si trattava di un rovesciamento dell'ordine costituito eh, che avrebbe portato un altro partito al posto di quello che c'era stato ecco questo è il punto fondamentale ecco l'idea dell'equilibrio che c'è nella ricerca delle soluzioni e Giannini stesso racconta che si trovava attorniato da un nugolo di fastidiosi ignoranti i quali continuavano a temere che la costituente avrebbe portato il terrore e il caos quando lo andò a trovare Mortati si sfogò con lui e Mortati gli promise che avrebbe scritto un libro che infatti si intitolò La Costituente che cioè, non ha niente a che vedere con quello che aveva fatto 6 anni prima che era un libro di teoria costituzionale, Mortati ma era un libro eh, che faceva una ricondizione storica delle costituenti che si erano muse e scrive Giannini no, questo mi sembra importante per capire il rapporto fra i due quando accompagnai i mortati da Nenni per l'offerta del volume sulle assemblee costituenti che Mortati aveva scritto, Nenni era raggiante, fece un lungo discorso per dire che adesso intimidazioni e divagazioni sull'assemblea costituente sarebbero divenute impossibili, come in effetti fu, anche perché nel frattempo l'opera di persuasione del ministero e dei partiti era proseguita in Quindi questo fu, a mio avviso, il ruolo giocato dal Ministero nel contesto italiano di allora eh, è diverso naturalmente, di, di, sarebbe diverso rispondere alla domanda se questi lavori abbiano inciso poi io penso di no, penso che non abbiano inciso, siano stati un lavoro preparatorio prezioso ma si siano limitati ad essere un lavoro preparatorio, non solo perché poi alla Costituente entrano in scena i grandi partiti, non è soltanto questo, anzi non è questo il punto centrale, è proprio che la Costituente si dispiega su un campo diverso e quindi eh, alla mh, istruttoria, diciamo così, ecco, eh, che è stata garantita perché questa è la parola giusta, garantiva da Nenni attraverso il Ministero della Costituenza, succede poi il lavoro politico dell'Assemblea Costituente. Dopodiché io penso che questo punto che ho appena sfiorato sia tuttora cruciale, perché vedete nella ricostruzione storica della figura di Nenni noi abbiamo questa strana antinomia, da una parte in modo così molto, un po' con una patina retorica, no? Nenni padre della Repubblica. Dopodiché però rimane eh, nella ricostruzione storica soprattutto l'idea di un Nenni inguaribilmente giacobino è che con la fondazione della Repubblica quale abbiamo avuta per la verità c'entra poco, sono due cose abbastanza antitetiche allora per capire come mai ci sia ancora questa contraddizione naturalmente possiamo fare riferimento a una polvere volutamente fatta cadere su certe cose in sede politica, ma direi che le responsabilità degli storici sono, sono maggiori da questo punto di vista cioè dobbiamo andare un po' dentro e per andare dentro la questione dobbiamo capire che cosa succede soprattutto a Nenni tra il 1944 e il 1946, a Nenni, ovviamente come, come segretario del Partito Socialista eh, perché il Partito Socialista eh, propone eh, una eh, nel gennaio 1944 eh, che la lotta di liberazione venga condotta simultaneamente contro il fascismo e contro la monarchia, con l'obiettivo di salare una Repubblica Socialista dei Lavoratori. La conseguente, da convocarsi al termine delle operazioni militari, avrebbe dovuto programmare la decadenza della monarchia, trasformarsi in un'alta corte di giustizia per processare il re e Mussolini per abuso di potere dal 28 ottobre 22 al 24 luglio 1943 e avviare la ricostruzione socialista attraverso la socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio. Eh, questa era la posizione. Subito dopo scoppia la bomba Ercoli, eh, eh, che Nenni definirà la bomba Ercoli, che effettivamente cambia i dati politici strutturali della situazione, li cambia in modo radicale, ma con una incognita, tutt'altro che secondaria, proprio per la Repubblica. I comunisti non erano contrari a un secondo governo Badoglio e con esso a non liquidare la monarchia e c'era ansia di legittimazione che dominava in tutta la politica di Togliatti e il compromesso che emerge col decreto del 151 del 44 congela la situazione, effettivamente è il, è il frutto certamente della svolta di Salerno, ma anche chiaramente in parte di questa posizione fissa quali punti fondamentali, la costituente, che avrebbe dovuto anche legiferare e scegliere direttamente dalla monarchia repubblica, ma il mantenimento della monarchia con un potere legislativo affidato a un governo rappresentativo dei partiti e CNN, ma con la sanzione oltre che con la promulgazione del luogotenente. Questo era l'accordo tra i partiti e la monarchia. E anche Negli pensava che fosse l'unico possibile. Aveva richiesto solo una cosa: che i ministri giurassero fedeltà non più al re, ma di esercitare le funzioni nell'interesse della nazione, con sottinteso di non pregiudicare la soluzione della questione istituzionale. E questa effettivamente passa, perché c'è nel decreto 151. Ma questa eh, soluzione viene subito contrastata da Bonomi giunge a chiedere agli alleati di inserire nel trattato di pace la scelta per il referendum, quindi con un drastico cambiamento dell'accordo e qui c'erano i monarchici dietro questa cosa. E poi c'era l'altra questione che interessava più gli alleati e che vedeva Nenni certamente contrario, cioè l'idea che la costituente doveva essere anche dotata di poteri legislativi e questa era la convenzione no? il modello della convenzione e gli alleati erano preoccupatissimi per questo qui però dobbiamo guardare appunto al processo di apprendimento che eh, caratterizza eh, Nenni eh, per capire quali erano le condizioni migliori per far sì che l'Italia uscisse da quel momento difficilissimo evitando l'incubo della soluzione greca perché questa era, questa era quello che spaventavano molti. Quindi eh, da questo punto di vista la, eh, credo che Baderista ha anche la sua carica, perché il, ministro per la il Ministero per la Costituente certamente era un osservatorio che gli faceva capire molto bene qual era la situazione italiana e che quella... Eh, eh, Soltanto il programma socialista del 1944 non poteva assolutamente essere più perseguito, ma che anche un'impostazione più strettamente convenzionalistica dell'Assemblea Costituente non poteva passare. Restava il nodo del referendum, restava il nodo del referendum, se accettare o meno una soluzione che nel frattempo De Gasperi comincia evidentemente a eh, eh, a, mh, a porre eh, che si confondeva attenzione questa è una cosa che non, non è stata sempre notata con i plebisciti i plebisciti perché i plebisciti adesso noi, i plebisciti sono lontanissimi nel tempo ma allora non era così adesso sono eh, le nostre lezioni come Adesso sono le elezioni. Vabbè, questo, beh, adesso possiamo essere d'accordo anche su un altro punto di vista. Insomma, I plebisciti allora, quando vi stavano i plebisciti, vi stavano quanto vi stanno adesso da noi la Costituente più o meno. Eh? Non è, è. Quindi eh, i plebisciti sappiamo che eh, avevano il risultato che avevano avuto, plebisciti i a favore sarebbero andati a favore del re. E la convinzione in Nenni che così potesse non essere e che il referendum ma potesse essere un'altra cosa matura lentamente e poi lui continua a girare l'Italia e, e continuano a dirgli non mollare per la Repubblica, quindi è un, un processo molto, molto faticoso. De Gasperi chiedeva anche lui agli alleati, come aveva fatto Bonomi, di intervenire su Nenni per convincerlo, che occorresse ricorrere alla Referendum e non alla Costituente, alla fine Nenni se ne convince, ma con la clausola: questo è un punto fondamentale che il referendum fosse contestuale all'elezione, mentre De Castro diceva no, lo facciamo dopo. E eh, eh se lo facciamo dopo, eh, insomma, eh, non è la stessa cosa, eh? cambia tutto. Dopo quando? A metà dei lavori, eh, nel frattempo è rimasto il re, è rimasto la soluzione monarchica, certo, cioè, eh, guadagna consensi su questo si sviluppa l'ultimo tratto di un percorso decisionale molto complicato perché il Consiglio dei Ministri prima del decreto del febbraio del 46, il numero 98 continuò a litigare in continuazione esattamente su questo punto e alla vigilia di quel Consiglio dei Ministri che sancisce poi la soluzione che è appunto il referendum per quanto riguarda la forma istituzionale annota se prolunghiamo la polemica sui poteri della costituente sul referendum si avranno crisi di governo e salto nel buio il rischio è grosso vale la pena di correre su delle questioni che sono più di forma che di sostanza i poteri della costituente saranno quelli che essa stessa si darà a seconda delle forze in essa predominanti. il referendum istituzionale è per la corte un sostitutivo dei plebisciti ma può anche diventare un'altra cosa, se contestuale, alle elezioni per la Costituente. Ecco, questo brano è stato commentato da un diciamo, padre della storiografia italiana, Pietro Scoppola, hanno dato la strumentalità politica della posizione di Nenni a fronte della statura di statista di De Gasperi. Eh, però non è chiaro questo perché. perché Dire che il referendum può anche diventare una cosa diversa dal plebiscito di equivale a correre un rischio in realtà, perché è una posizione coraggiosa per raggiungere un obiettivo non di parte ma a favore del massimo accordo fra tutti. E tantomeno si capisce perché mai lo spostamento di qualche mese del referendum avrebbe espresso una visione più lungimirante della contestualità fra referendum ed elezioni. Sarà questa soluzione a passare il Consiglio dei Ministri. Lo stesso Antonio Gambino, che pure parla di un Nenni e di un partito socialista dediti a tatticismi, riconosce che su questo punto centrale, alla fine, il contributo di Nenni fu fondamentale. E così anche Piero Craveri, nel suo libro su De Gasperi, ritiene sì che dei tre, grandi, dei tre capi dei grandi partiti di massa Nenni era l'unico a non avere un disegno di lungo periodo, suo proprio, ma aggiunge che sarà proprio lui a sciogliere il nodo del referendum e dei poteri della costituente su cui subito si era determinato un contrasto che sembrava difficile da risolvere. Se poi ripercorriamo questo lungo tragitto del biennio 44-46, l'ho fatto in, così, in modo approssimativo rozzo che può fare il costituzionalista, lo dovrebbero fare gli storici, fondamentalmente, non io, eh, eh, se, ripercorriamo, eh, vabbè, se ripercorriamo questo lungo tragitto la scelta finale per il referendum, non come un cambiamento dovuto alla presa d'atto improvvisa di mutati rapporti di forza, ma come la realizzazione per passare alla democrazia, obiettivo per il quale si era abbattuto da tre decenni, l'Italia avesse bisogno di condizioni diverse da quelle che aveva immaginato e che fosse il momento di nutrire fiducia verso il popolo italiano. Non dimentichiamo il 1921, perché nel 1921 Nenni eh, era convinto che la Repubblica e la Costituente e non già i soviet e della dittatura del proletariato fossero gli obiettivi rivoluzionari possibili e che la classe che doveva fare i suoi era la classe operaia e il partito che poteva realizzarli era il Partito Socialista. Riccardo Lombardo, Vittorio Foro, molto più tardi, riconosceranno eh, a distanza di parecchi decenni che quello che veniva restaurato non era il sistema politico prefascista ma la proposta politica che si era tentato di attuare fra il 19 e il 21 e che il fascismo aveva distrutto sul nascere, che portava attraverso i grandi partiti, le masse contadine, quelle e le piratizie, sulla scena della politica e dell'inclusione. Grazie mille. visto che il professor Bacca ogni tanto interruppiva con lui. Diciamo. A un certo punto lui ha parlato, se posso solo fare una domanda perché ho visto che hai già preso gli appunti, così non faccio finta, quindi avrei già uno schema di ragionamento. A un certo punto lui nel suo ragionamento parla della bomba Ercole, quindi in qualche modo anche del rapporto tra eh, negli e togliati, nelle semplificazioni, come tutte le semplificazioni insufficienti a volte adesso c'è quasi questa descrizione di quella fase dell'astuto Togliatti e di Nenne ridotta a una figura assoluta di predicatore quasi, no? rispetto anche ai temi della Costituzione qui posta, quindi voglio partire un po' da te se è possibile schematizzare e ridurre la figura di Nenne solo a quella di una sorta di apostolo della Costituzione ma privo di riflessione teorica sui grandi temi che qui sono stati posti e poi ovviamente se che figlio Interrompendo con il professor Pinelli, quindi immagino che vuoi intervenire anche sui temi appena posti. Grazie. Grazie, cercherò di venire incontro alla domanda del presidente, eh, ripercorrendo però, magari con attenzione ad aspetti finora meno segnalati di questa ricerca, ripercorrendo in parte questa ricerca e la sua struttura um, non è la prima volta che ci sia una ricerca e che ci siano gli esiti di una ricerca importante su Nenni, il ministro della Costituente eh, questa ricerca però anche delle sue peculiarità non solo che viene a distanza dai di precedenti ma per come è impostata e allora, qualche parola appena di... Spendere pedantescamente qualche parola sulla struttura di libro, che poi la differente eh, c'è il saggio molto impegnativo di un costituzionalista di Vaglia come Luigi Volpe. Forse devo fare ancora una premessa: il focus è, sul, è sulla Costituente, non sulla Costituzione. Anche se le cose sono connesse, ed è giusto che sia così altrimenti il dato della ricerca avrebbe dovuto essere altro. E anche perché eh, il personaggio principale eh, dicevo, è Pietro Dicevo, c'è un primo un dotto saggio di costituzionalista di Vaglia, che insegna a pari, lucivolpe, su Nenni, ministro della costituente. Poi c'è un saggio Reschi e sull'idea socialista di Repubblica che in qualche senza citare gli autori, implicitamente trattata degli argomenti che in particolare Pinelli ha ripercorso parlando della figura di Venni. Poi c'è eh, un saggio di Maria Daniela Poli sul ruolo cruciale di Massimo Severo Giannini, di questo si è già anche, ancora una volta senza citare l'autrice, ma giustamente ci si è soffermati sul ruolo fondamentale di Massimo Severo Giannini segretario, quello che poi ha fatto funzionare <coughs> ingregiamente quale che sia il giudizio finale sull'influenza maggiore o minore del lavoro delle cioè commissioni e del ministero sul lavoro della costituente mm -hmm. sul quale sostanzialmente c'è anche ragione Pinetti ma questo è ovvio perché è una ovvia divisione dei compiti anche se eh, fra i medici questa ricerca e non solo del, dei saggi che finora ho citato, ma anche di quello di Marina Comelli che viene subito dopo sul costituente stabilizzazione economica europea e capitalismo italiano. Eh, beh, eh, il lavoro istruttorio fatto dal Ministero ha un una rilevanza enorme perché è un'analisi, una messa a punto. Eh? della vita del paese, in senso immediato e anche storico, eh, che comunque al di là di quanto si sì, immagino, non fatto anche i parlamentari, anche per la metà della Costituzione a parte alcuni eh, potessero avere il tempo e la voglia di dedicarsi a studiarsi il ma non era questa la funzione. E poi però eh, questo libro, questa ricerca ha una struttura duplice perché credo giustamente eh, se il tema, se, lo, se il focus è sulla costituente più sulla Costituzione viene, viene da sé evocato un rapporto tra ieri e oggi eh, perché noi siamo di fatto un presente che forse avrebbe bisogno di una costituente ma non sapevo ma non da ora. e eh, diciamo la seconda parte c'è cioè un sagra di ceglie, eh, mette a fuoco il problema della legge elettorale, a monte e a valle della Costituente, e poi c'è un saggio di pisicchio, che è ortologico, non è storiografico, e che insiste molto sul nesso tra mutamento delle leggi elettorali e natura e funzione del sistema dei partiti. Da un ultimo un saggio di Frosini che avanza addirittura delle proposte, persino delle bozze di, di scrittura di articoli della Costituzione, eh, per cui potrebbe essere ripensato un sistema di partiti diverso da quello non solo della seconda, che è ovvio, ma anche della prima, che è meno ovvio, visto che poi quel questi siano i partiti non è stato più pensato alcuno, non si può dire pensato rispetto a questa parola pensare e quindi anche con dei suggerimenti che non sono presupposti sono utili a lavorare e infine c'è il saggio di Bandone, che è stato ricordato fin dall'inizio per dire in che contesto siamo quindi, come procede la costruzione, di, la costruzione di, una, di una futura costituzione europea attraverso l'interazione fra difficile messo tra approccio comunitario e approccio intergovernativo, crescita del processo di integrazione europea, perché prima o poi si dovrà arrivare a una Costituzione europea secondo me era del tutto impossibile che ci si arrivasse con il trattato della Costituzione per quanto e per come era stato concepito, ma questa è Allora, dove stanno le novità per quanto riguarda il Ministero della Costituzione e la Costituzione? sostanzialmente è stato già detto io sottolineo di più alcuni aspetti Nanny è una delle persone più amabili dei padri della Repubblica proprio basta tornare a leggere come scrivere e anche perché in questo ci aveva un sentimento per carattere popolare del socialismo italiano no? mm, che non ci aveva togliati il popolo lo leggeva in altro modo e lo sentiva in altro modo uh, e tanto meno dei gas per ragioni storiche uh, uh, ma uh, questa ricerca e il momento del ministero rende ragione di una ambivalenza molto felice della perché Nelly è all'origine un massimalista, non socialista, repubblicano, che però giustamente pensava che il 19 a me, a leggere il libro sul 19 la, la, la parola d'ordine deve essere la Costituente, non i Soviet E eh, un giacobino che fino alla <ride> svolta di Salerno, non, non, non, non penso che sia altri per quello che significa dal punto di vista dell'evolvere del contesto internazionale poi vediamo se non è necessario comunque non è necessario qui approfondire più di tanto i luoghi di quegli anni. sostanzialmente lui era uno diciamo, dei portabandiera di una società il modello era la rivoluzione francese perché questa era nella cultura antifascista largamente diffusa negli anni 30, negli anni 20 e quindi figura che il Parlamento, prima di arrivare a, a una Repubblica, a una forma di governo parlamentare, c'è il mito di CN, l'architettura politica è passata su CN, ehm, c'è appunto la prima formula sul carattere della costituente meno ai tempi del congresso di Bari che ha ricordato, ricordato Binezi ma è straordinario come l'altra faccia sia di un realismo di una lucidità realista, per cui possono convivere felicemente perché convivere è vero se non convivere felicemente è un disastro eh? questo è già convivere con un senso della realtà lucidissimo di ciò che è possibile e di ciò che eh, si può fare perché vi dico questo? Perché voi sapete benissimo la mia storia, ma insomma questa è la ragione per cui ho, ho sempre considerato né il punto di riferimento fondamentale di, di un riformismo socialista. Io appartengo a una storia, ma è per dire. Eh, questa duplicità è molto ben illuminata. Uh, anche dal saggio di volpe ma vista la domanda che mi è stata fatta rispetto al quale se posso fare qualche osservazione i riferimenti alle del contesto internazionale sono troppo scarsi perché a cominciare dalla soluzione luogo senza la conferenza di Londra dell'ottobre del 1943 eh, scusate di Mosca, dell'ottobre parlo della territorietà di arriva. cioè e siamo nel pieno della seconda guerra mondiale, sottolineo, mondiale, dove c'è un massimo di interdipendenza e interferenze fra la dimensione, oggi diciamo globale, un termine che non significa quasi niente, e, e, e, e i vari territori. E quindi c'è un'interazione inter e, e, e, e tutt'altro che pacifica. La, la, la, la grande collezione fascista eh, e tutt'altro l'evoluzione. Poi ci arriverà un, un momento per lo splendido più di Marina lui, proprio per come fa la sua testa di, storica. Um, ho fatto questo sottolineatura sulla conferenza di Mosca per dire che è solo dopo la conferenza di Mosca che Togliardi comincia a Mosca a prospettare le sue idee su che cosa bisogna fare rispetto alla situazione italiana che poi troveranno una sanzione nella notte un in incontro segreto tra Stalin e, e, e Togliatti e, la notte tra il 3 e il 4 marzo dopo che Togliati però ufficialmente aveva condiviso tutte le responsabilità di una, uh, uniformità tra la posizione dei monarchi dei giudiziari monarchi del, del, del CLN e il suo partito. Uh, perché è importante la sottolineatura di questo nesso con le dinamiche eh, internazionali? Perché una delle ragioni per cui la seconda guerra mondiale ha avuto un effetto benefico di così lunga durata, almeno tre e che gli equilibri che ne sono scaturiti sono stati anche molto il frutto di una pianificazione sostanzialmente concertata tra il 41 e la morte di Roosevelt eh, del mondo successivo alla seconda guerra mondiale e quindi con la costruzione allora una catena di istituzioni sovranazionali ma non soltanto giuridica, a cominciare da quelle economiche, la costituzione dell'economia internazionale di Bretton Woods. Um, dentro questo processo è determinante il fatto che Badoglio è sostanzialmente una chieda all'Unione Sovietica di essere il riconoscimento del governo madorio, cosa che matura più o meno intorno a gennaio del 1944, attraverso un intensissimo lavoro diplomatico da luna e dall'altra parte, perché questo rende molto più efficiente e presente il ruolo dell'Unione Sovietica in uno scenario che per gli accordi già stipulati, Eccetera, era zona in cui non doveva interferire e naturalmente le consente di interferire se volete nella forma che non può disturbare gli altri, ma in qualche modo uh, era la più sottile. E questa è la ragione per cui, quando Togliatti arriva in Italia l'11 aprile, esattamente il giorno prima che si costituisse il nuovo governo dei comunisti annuncia che per i comunisti parteciperanno al governo Badoglio. Croce scrive, scrive con grande lucidità e ne dice la bomba Ercole, il titolo dell'articolo, in cui dice l'unico vedente eh, fra un gruppo di ciechi: fedente di che? il fatto che sapeva, cosa che, vedeva, eh, che era poi successa. Uh, che il riconoscimento del, del governo Badoglio cambiava il quadro del quale sarà la nostra in Italia da allora questo lo dico per una ragione, banale se volete, la necessità specialmente per la storia contemporanea del Novecento e più avanti ancora <ride> così di connettere con molta attenzione i singoli momenti i singoli atti degli attori nazionali rispetto alle filiere che volenti o volenti, consapevoli e consapevoli rilegano a una struttura del mondo che è sempre più fatta di reti e di interdipendenze e di interferenze questo risulta molto bene su un terreno che apparentemente è solo economico ma che in realtà riguarda il nesso tra la vicenda italiana e l'evoluzione economica contesto internazionale in cui si, si, si vengono a svolgere i lavori della Costituente, un messaggio di Marina con me, perché giustamente si pone il problema di, di offrire un quadro e il quadro è esattamente quello che dal punto di vista economico ha preso origine da Bretton Woods, ma siamo già quando la Costituente è, è al lavoro di fronte a, a una ricostruzione cominciata sostanzialmente sotto l'iniziativa americana giustamente con uno straordinario impegno americano e poi produrrà a breve il piano Marshall uh, per dire Marina cita giustamente anche nella letteratura un libro tradotto due o tre anni fa anche in italiano di uno storico americano che si chiama La battaglia per Bretton Woods in cui c'è una bellissima prefazione di Diciotte Bretton Putin e quindi la decisione di non fare il banco come, come chiedeva Keynes, ma di scegliere eh, come moneta di riserva convertibile in oro il dollaro americano, si fa attraverso un'intesa fra, fra, fra Roswell e Stalin contro l'Inghilterra. Perché la principale preoccupazione del disegno universalistico il Rosser arrivava a pensare che si potesse offrire la possibilità così dopo la guerra, all'Unione la guerra Sovietica, di uscire dall'isolamento, entrare nel mercato mondiale e quindi affrontare il problema, non so se reale o ipotetico, penso reale all'epoca della riformabilità di quel sistema, non è che si poteva fare, si poteva fare diversamente. Aveva come principale ostacolo il fatto che se non si fosse scelto il dollaro in questa funzione. Il potere della stellina, grazie a Commonwealth, avrebbe consentito all'Inghilterra di essere un forte intrancio nei processi di globalizzazione che si voleva promuovere per il futuro. E l'intesa, il libro è straordinario, è scritto, è bellissima, è una storia americana, è scritto anche come un ottimo giornalista e documenta anche l'azione di figure poco note della, della della, della segretaria di Stato americana eh, e, e documenta anche la delusione del povero, del povero, del povero, del povero Hens che quando pochi anni dopo andò a, a chiedere i crediti per la ricostruzione inglese in nome per conto del governo laburista, se ne fermò con le nel sacco perché gli fecero delle condizioni Fece la militare delle condizioni più severe che all'Italia l'Italia e lui, tornando in treno, dovendo riferire questo, <ride> morì di cuore, Bisogna ricordare anche queste cose per gli uomini grandi, quindi, questo è un primo elemento. C'è già, già un processo di costruzione di una sovranazionalità economica regolata verso un sistema di regolazione dell'economia mondiale. Questo è. La regolazione monetaria, non solo monetaria, le Tocuzzi, C'è poi un, un contesto italiano sul quale Marina si sofferma più di altri, ma che è stato anche ricordato, e cioè che quei partiti in quell'Italia distrutta, disfatta, dove tutto era a rischio: l'unità, l'indipendenza, la sovranità e persino ogni tipo di futuro, però poteva utilizzare una intellettualità alta di straordinario valore, perché l'Italia nel concetto europeo fino alla guerra non è un'Italietta e il fascismo dei primi dieci anni fa una straordinaria modernizzazione paese, creando il meglio della cultura liberale nazionale dell'epoca precedente. Se no, com'era possibile eh, un processo costituente come quello che abbiamo vissuto? Da dove dovevano venire le teste? Certo! Eh, ed erano teste di grande valore scientifico, plurali, diverse, dentro le quali ovviamente i partiti che avevano attraverso la, la resistenza, attraverso la vita politica. Del paese selezionavano quelli più confacenti a ma per dire dal punto di vista dei giuristi. Ma, eh, diciamo, alcuni dei giuristi che sono stati pilastri della Costituente erano stati pilastri della decificazione fascista. Il grande codice civile del 42, posso dire il grande codice entusiasta del cinema non so Beh, però mi vi ragione vi, sul penale che eh, no. il codice civile il codice, eh, eh, eh, eh, eh. non parlo del penale sono parlato del codice civile del 40 chi sono dei giudici Caravandrelli Massanni e Rocco Iuli Cos'era la scienza giuridica italiana dell'epoca? Non era... Non era... Forse era cosa. Terzo elemento di contesto, che giustamente valorizza la eh, commedia, è la rigenerazione cominciata a essere sanzionata nella dottrina sociale della Chiesa, il codice cammari, perché non è solo il codice cammari, il codice Camaro è il primo frutto, questo forse lo 90 può dire molto meglio di me di un riorientamento generale della Chiesa nei rapporti con, con elementi fondamentali della modernità eh? l'industrialismo e la democrazia a partire dal radiomessaggio del futuro 10 del mandato del 42 e infine altro elemento di contesto per capire poi perché su, sotto molti aspetti il lavoro della Costituente e il lavoro della Costituente, non solo come Commissione, ma come processo parlamentare, rimane eh, incompiuto e rinviato, perché giustamente eh, quando, torno al 46 47 comincia a partire la ricostruzione, è molto difficile pensare che la leva in quel contesto di progressiva di apertura all'economia internazionale, di progressiva internazionalizzazione a cui doveva guardare l'Italia, si potesse fare altro che fare leva su ciò che più è più cera. Proprio perché c'è questo valore di questo libro per la parte storico ricostruttiva io penso che noi dovremmo studiare anche la parte invece che riguarda i decenni e gli anni hanno più vicini di cui pure il libro si occupa e rapidamente farò alcune tesi. In primo luogo una tesi eh, eh, che ricavando dal messaggio di Ceglie riferimento alla storia precedente, quindi al messo tra legge elettorale e il processo costituente, addirittura come è noto, um, poi però dà in particolare un passaggio di pisicchio una particolare importanza, molta enfasi, al valore delle leggi elettorali che si sono susseguite dal referendum, dopo il referendum del 1993 in avanti per la decisione delle sorti e la caratterizzazione del sistema dei partiti questa è una tesi da discutere perché personal personalmente non è più di tutti altri e in secondo luogo c'è una proposta di riforma costituzionale che c'entra entrambi i soggetti Giancelli cioè aveva incluso il problema del sindacato partito e sindacato perché se eh, non si potesse ripartire di là è difficile pensare da dove ripartire per ridare legittimità a questi attori fondamentali della vita democratica. Ma domanda per tutti e soprattutto per chi verrà il gruppo di me questo tavolo, Ci sono mai state le condizioni per questo nella seconda repubblica? E ammesso che ci siano state in tutto il parte, che siano soltanto, soltanto eh, occasioni sprecate, per esempio i camerali, eccetera, se dovessimo guardarci intorno, dove trovare una leva per, per ricominciare oggi? Grazie. Grazie. Grazie, grazie anche per aver percorso i vari saggi e i nomi degli autori di questo volume. Allora, intanto c'è una domanda finale che ha fatto Vacca, che ti direi immediatamente, eh, raccolata addirittura di Mondo Operaio. Se posso aggiungere un'altra, perché lui nel per suo intervento ha parlato anche della felice ambivalenza di Nenni, quindi, oltre alla domanda finale posta dal professor Vacca, vorrei capire se tu concordi su questa definizione di felice ambivalenza come è stata posta qui da Vacca. Grazie. Beh, eh, quella è stata un'epoca in cui necessariamente ciascuno dei leader politici era perlomeno doppio mm. perché la doppiezza di toghiatti sono pieni di scaffali ma tutto sommato anche una certa doppiezza di De Gasperi che dopo aver eh, sostenuto le desi alleate sul referendum poi riesce nel capolavoro di eh, non pronunciarsi come democrazia cristiana il referendum medesimo, dare indicazione di voto è un altro, erano tempi difficili in cui bisognava muoversi fra vincoli di diversa natura. E nel caso di Nenni però... Io credo che eh, l'altro aspetto della sua personalità, e cioè il politico d'abord, che non sapeva che farsene di Massimo Severo Giannini, Giuliano Massagli, dei eh, professori, saggi eccetera e sia stata una condizione felice perché il fondamentale contributo di Nenni alla Costituente è la Costituente se non ci fosse stato eh, mi riallaccio alla, alla fine dell'intervento di Pinè, specialmente a cavallo fra 45 e 46 la sua percezione del rischio al quale si andava incontro se si continuava a discutere sui poteri della Costituente, sul rapporto, sulla data del referendum sulla... Ah, mentre e questo mi scrive nei da dopo un viaggio al nord mentre l'Italia era ancora occupata che non è come dire, un particolare marginale e eh, si sapeva come si cominciava e non si sapeva dove si andava a finire per cui proprio in base a questa preoccupazione lui rompe gli indugi e rompe i giochi di Togliatti da un lato e eh, lo stesso De Gasperi dall'altro, ottenendo la, la, la, la, la eh, contestuale elezione della Costituente e eh, celebrazione del referendum e eh, superando uno scoglio che altrimenti eh, avrebbe creato non pochi problemi. Certo, cioè, poi eh, i socialisti durante i lavori della Costituente, non durante i lavori preparatori della medesima, non furono protagonisti e, d'altronde, quello che era stato il principale collaboratore di Nenni al Ministero della Costituzione e che aveva preparato per il congresso di Firenze del PSI del 1945, se non ricordo, so, 46. 46. prima del 1946 sì, sì. sì. eh, cioè Massimo Severo Giannini, non si sognarono nemmeno in gran Italia, i diciamo, cristiani portavano i mostrati, i comunisti recuperarono alcuni giuristi, eh? i socialisti andarono in ordine sparso con no? il massimo di contributo, che peraltro adesso Beppe evocava come una delle piste da seguire fu quello di, di Leglio Basso sull'articolo 49 che no, non sarebbe male rileggere anche se con la rettettiva si rischia di essere presi a pomidorare ma questo eh, non è detto che il suo litro poi faccia tanto male se ne vale la pena possiamo anche fare dopodiché Uno si può porre una questione, vista la, eh, il rendimento discutibile e discusso della Costituzione del 48 negli anni successivi È stato meglio o è stato peggio? Perché noi abbiamo in parallelo due potenze sconfitte nella seconda guerra mondiale: l'Italia e la Germania. In Italia grazie a un'interpretazione molto benevola del concetto di cobelligeranza e grazie soprattutto, come scrisse Ennio di Nolfo, alla sapienza dei giuristi napoletani monarchici sì. eh, gli alleati dovettero prendere tutte le, le carte che avevano preparate per assumere direttamente l'amministrazione dopo la fine dell'ostilità e mettersele in tasca usare, per usare no? in Germania la cosa fu esattamente opposta Allora, in termini astratti e eh, sistemici, uno si può chiedere se l'equilibrio, eh, la qualità del sistema politico italiano sia stata nei 70 anni migliore o peggiore di quella del sistema politico tedesco-occidentale. Poi oh, ognuno può ragionare. Si tratta di. Allora, la, la, la premessa: eh, chi come me non è fra i vincenti della seconda repubblica, per la verità sarei curioso di vedere chi c'è è appassionato di storia controfattuale e quindi quello che dice l'ha preso con le molle però ogni tanto un esercizio intellettuale vale la pena farsi questa domanda poi l'altro aspetto che eh, in qualche modo accennava eh, sia di me che da dei tre componenti della Santissima Trinità eh, che guidò il paese eh, nell'immediato dopo guerra, l'unico che faceva riferimento esclusivamente al, al, al popolo, diciamo, all'interesse nazionale, era eh, meglio perché gli altri due avevano, oltre a un'attenzione all'interesse nazionale, delle relazioni e dei vincoli extranazionali, diciamo così. Come mai allora, negli anni successivi, che avrebbe potuto essere occupata da Nenni, che era un grande trascinatore di folle, anche se sapeva piazze piene e urne vuote, eh? lo imparò dopo, lo sapeva prima, in fondo è quello che ha scritto il XIX, quindi era uno molto. <coughs> capendo, comprendendo i rischi di una deriva populista in quel momento in qualche modo rinunciò alla sua porzione di lascito e navigò in campo aperto senza troppi sostegni e troppi riferimenti che poi questo sia stato no, determinante nelle alterne fortune del Partito Socialista, può essere oggetto di un'altra ricerca che magari una volta tanto le fondazioni socialiste potrebbero fare tutte insieme, anche se non basterebbe questa sala probabilmente per ospitare. No, la eh, ricordo tra l'altro, oltre ad essere commosso, perché questa sala è intitolata al mio compagno e amico di 60 anni, Walter Tobacci, una persona con la quale. Ho lavorato dal liceo fino alla fine, che nel mese 21, noi celebriamo il settantesimo anniversario della fondazione di Mondo Operaio, che viene fondato il 4, dicembre, uscì la prima il 4 dicembre, del 48 uscì con le peggiori intenzioni parte dei legni, nel senso che era lo strumento di un tentativo di rivincita poi riuscito nei confronti della maggioranza autonomista che ha avuto il congresso post-elettorale a Genova. Sarà un numero che riproporrà anche alcuni temi che hanno dato un ruolo a questa rivista nella storia della cultura politica italiana, magari poi faccio un colpo di telefono a Giulietti, vediamo se la possiamo fare qua. Però al fondo, eh, mentre eh, il contributo politico di Nenni determinante per ottenere la Repubblica e per evitare pasticci. In quei due anni, proprio grazie ai giuristi napoletani, se ne fecero fin troppi perché anche questa figura del luogo tenente, per esempio Io mi ricordo al presidente Violante che parlerà dopo di me mi sarebbe curioso fare un'analisi un del ruolo di, questo, di questa figura fantasmatica che il luogo tenere chi è? Eh? uno è re o non è re? il luogo tenere chi è? Eh? quando per di più con diritto No, c'è un, un passato, un, un altro esempio in questi, in questi anni, in questi ultimi mesi, l'Arabia Saudita, dove c'è un principe ereditario che ha le vale funzioni dello Stato, ma insomma, non è proprio un modello, un rivolgersi al Consorato Saudita in Turchia e... Eh, per informazioni. Scusate la lunghezza, <coughs> e grazie. Trasmetterò una richiesta anche al segretario De Russo, ma posso dirvi: a accorta su questo, sono margini di autonomia. Quando volete usare questa sala, lo ribadisco, basta saperlo per tempo. Io, tanto ringrazio il presidente Violante. Ha ciò ha fatto una battuta la detto, H, che la Presidente ha detto ci sarebbe bisogno di un ministero per la Costituente anche adesso, ma non ci sono le condizioni, quindi al di là della tua repressione ovviamente sul libro e sul ruolo di Nemi, mi piacerebbe anche che spedessi una parola su questo tema di una opportunità, ma in opportunità politica del Ministero del Costituente. Grazie mille. Eh, eh, C'è bisogno, bisogno di Gemini più che il Ministero del costituente C'è bisogno di Gemini più che il Ministero del Costituzione. Ad Ad L'abbiamo detto all'inizio loro hanno definito direttore artistico scusate sono anche l'avevo detto eh, a Giorgio che si è dopo perché avevo una lezione da finire no, il eh, questo libro forma certamente almeno per quanto mi riguarda un vuoto nel senso che si parla sempre dell'assemblea costituente e spesso giustamente ma del ministero del ruolo che ha avuto nel suo rapporto con la costruzione della costruzione si parla molto meno anche nella lezione delle corse quindi <ride> da questo punto di vista è un testo particolarmente molto molto interessante il secondo altro trovo che i personaggi che emergono sono tre, Nelly naturalmente, poi Giannini e poi Velo eh, Basso, che più volte è citato all'interno, <ride> tanto è quello che non solo come è stato detto portò a termine l'articolo 49 e così via, ma aveva una serie di riferimenti molto rigorosi, come viene per altro verso che un po' fuoriescono dall'immagine, dalla figura eh, di Basso, di Nenni che è molto spesso è no? un po' bombintisti, un po' agitatori e così via. C'è un punto che mi ha colpito, per esempio Basso, quando si parla della disciplina del di gruppo parlamentare, diciamo, no, che gruppo parlamentari si è uniti. La lotta politica si fanno i partiti. Part, essendo parte di un partito che concepiva la lotta politica interna, a differenza di tutti gli altri partiti che erano lì. E, e quindi, e, i tre personaggi, secondo me, vanno un po' visti insieme. Sia perché Basso, in un modo, è l'attore delle posizioni del Partito Socialista all'interno dell'assemblea costituente uh, Giannini cercò di costruire un progetto di costituente ma non riuscì a portarlo a condurre in porto sia perché come stavo detto non fu candidato uh, all'assemblea alla costituente sia perché per dissensi nel confronto dei professionisti lui si adottò a un certo punto non, non lo operò più successivamente ecco però i tre personaggi sono molto interessanti da legare insieme in questa e mi ha colpito che quando Giannini chiese a Nenni se il caso di tirar giù una bozza di costituzione su quale me li si oppose perché insomma un uomo sincero si dila conto che la Costituzione era fatta dalla politica non, è una, non questo è punto di tecnici cioè, quindi erano loro che devono fare mi ha colpito molto positivamente questo aspetto eh, di Gianni che peraltro per sì attorno a se stesso lui raccoglie le migliori intelligenze del tempo sul piano economico sul piano costituzionale e così via cioè i milioni stavano dal Costituente e con lui. Quindi, anche questa capacità di individuare le intelligenze migliori del futuro, che sarebbero sentite a futuro del paese, credo che sia un altro dato particolarmente, particolarmente rilevante. E io credo il terzo dato che mi ha colpito positivamente è che la indifferenza tatticistica di eh, Togliatti, se era meglio il referendum prima o dopo l'Assemblea Costituente. Beh, si incontrava su un punto di fondo, che il referendum definiva il contenuto della Costituzione, non era una conseguenza della Costituzione, era abbastanza complicato fare una Costituzione essendo a buio su quello che sarebbe successo per quanto riguardava la forma di Stato che avremmo avuto. Quindi anche, lì, anche su questo punto aveva ragione, sia sì, prima il referendum, poi si parla sempre del Presidente, o per la di ma insomma il referendum, la scelta per la Repubblica fu quella che orientò il meccanismo costituzionale. E qui una cosa che mi ha sempre colpito è questa. Insomma, quelli che votano per la Repubblica non sapevano cos'era una Repubblica. Nessuno lo sapeva. Era, tra l'altro, come dire, nel linguaggio delle classi contadine, sia del nord che del sud, è una Repubblica vuol dire un casino, non vuol dire che è una roba che funziona. E eh, quindi, come dire, nella cultura popolare, intanto, Repubblica non aveva un valore di autorevolezza, aveva un altro tipo di sentenza. Eh, scatenava un autorevolezza io credo anche la capacità che avevano le classi dirigenti dell'epoca e quello sostanzialmente la democrazia cristiana che c'era furbata e non pronunciarsi no? e poi dopo quelli che agirono e agirono su un progetto non noto è vero che si votò contro la monarchia, ma, ma quanto a definire il contenuto di questa repubblica che era abbastanza facile e io credo che l'intelligenza di quelle classi dirigenti non può recuperata, la capacità di fare una battaglia, anche difficile, perché era difficile, eh, qualche volta con qualche scamotaggio, a Napoli per esempio, sapete che c'era il simbolo che era un viso di donna con la, con la corona in testa, e, e la campagna elettorale, la campagna pubblicitaria nei bassi, si diceva, ma questa è la regina Margherita, votate per la regina e in realtà quello era il simbolo del pubblico. Non bastò vincere come si affitta a Napoli, per lo so, ci furono piccoli scavontati di scantaggio. questo tipo, ma a parte questo io penso che dovremmo avere grande admirazione per i palazzi dirigenti che sembrano vedere il futuro in, in questa direzione. Il quarto dato che mi ha colpito è che tutti quanti gli scienziati, diciamo così, del diritto costituzionale, del diritto pubblico che erano eh, attorno a Giannini o comunque allora lavoravano in quel contesto, non erano delle repubblicate per la forma parlamentare, erano per forme molto corrette, molto corrette o, di, o, o presidenziali. Nel senso che avevamo una cultura di Weimar, avevamo una cultura degli eccessi del, del del parlamentarismo e quindi cercavamo di cautelarsi da questo punto di vista. Questo è appunto il, il problema del rapporto tra il sistema italiano e quello tedesco. Eh, però i tedeschi non avevano un problema era l'Italia non avevano particolarmente e quindi era vero, eh, eh, non era messo fuori l'esistenza del eh, era questo era una mini entità, era un, un, un, un, era un, un, era un non era legittimata la liberazione e non era proprio il quindi non era la preoccupazione, allora correggo e ti ringrazio, Ma non era la preoccupazione che l'Italia faceva come si scatenava l'esistenza del grosso partito comunista dell'Occidente legato alle sue ricolpabili socialisti, legato all'Unione Sovietica. E il problema che c'era è che le elezioni del 48 in Italia non erano elezioni sul governo, erano elezioni sul sistema. Quale sistema di libertà, dei diritti, delle comunità eccetera, sarebbe stato il 48? E quindi il fatto che la idea di un sistema politico forte in Italia viene scartata subito. C'è una posizione di Amendola, nella, nella, nella non so in quale commissione, sembra costituente, non mi ricordo in questo momento, quando dice. Eh, beh qui si suggerisce di trovare del, dei regolamenti legislativi per garantire la stabilità dei governi ma la stabilità dei governi è garantita dalla disciplina dei partiti politici e, e l'idea di fondo era questa poiché nessuno sapeva che cosa sarebbe successo dopo il 48 mentre gli studiosi volevano un sistema stabile non avendo molto chiaro il problema politico generale chi stava con la ferma, signor Costituente si rendeva conto che eh, creare meccanismi costituzionali di stabilità significava garantire eccessivamente, tra virgolette, il vincitore e penalizzare i perdenti. E quindi nessun sistema, eh, sistema di stabilità, anzi un sistema di instabilità parlamentare e tutta, tutto il potere di decisione è trasferito sui partiti. In Germania non c'è questo problema, in Germania c'è la soluzione costruttiva. In Germania si potere, la fiducia che si dà solo al cancelliere, sono termini molto netti per chi si governa, perché si può scegliere il Bundestato, oppure il presidente che nomina il, il cancelliere, il cancelliere nomina e licenzia, come si dice nella Presidente Tedesca, i ministri, quindi è un sistema eh, che ha il terrore della instabilità e che non si fida ai vari ai partiti politici che tra l'altro in Germania avevano molto meno penso in quell'epoca rispetto ai nostri naturalmente. Il, la guida del il sistema politico, adesso serve il contrario, poiché si ha timore che il sistema dare regole istituzionali di stabilità, potessero privilegiare il sistema il vincitore o la DC o l'asse i alleati o socialisti comunisti dall'altra parte si decide per un sistema dove c'è il bicarbonismo paritario, dove non ci sono regolamenti parlamentari, non pongono limiti agli interventi parlamentari, eh, dove il vostro direto può essere richiesto in qualunque momento e tra l'altro è significativo il doppio standard che c'è nella prima legislatura perché su mi pare 2.000 o 3.000 votazioni sono 175 voti segreti soltanto nella prima legislatura cioè non è chiesto perché c'è il doppio standard in Parlamento si lavora e poi si combatte nelle strade ma il Parlamento deve lavorare perché il Paese deve andare avanti è questo è il tipo intanto si guarda poi quello che succede nella nuova legislatura eh, praticamente l'80 nel tanto da lui che succede? Che su 630 circa votazioni sono 4.000 voti segreti perché il sistema comincia a sfasciarsi e questo punto. Che funziona il Parlamento non è più interesse delle opposizioni, cioè facendo il voto segreto a quel tempo. Ecco, allora c'è certamente un'eternità un differenza tra quello del sistema tedesco e quello italiano. Il sistema italiano ha paura della stabilità, il sistema tedesco invece favorisce la stabilità perché non ha le preoccupazioni che avevano ehm, noi. Uh, L'altro dato. E questo, scusate, oh, mi sono permesso di interrompere Beppe Vacca, grazie per me, ma, non so se si è saltato perché? Perché i primi dieci anni il fascismo è vero che c'è un problema di modernizzazione, ma ci può assassino morteotti, Matteotti e legge fascistissime nel 26. E eh, insomma, c'è anche il modernismo nazionale, l'ho detto, eh, non c'è solo, anche in sì. sì. Uh, e quindi come dire... Eh, un po è, è vero che ci sono tutte e due le cose sì, sì, sono le certo, sì, sì. È vero che sono c le desideri. però siccome no, non lo dico perché non certamente in questa sala, ma c'è come dire una grande presapochismo e ignoranza degli dati dei dati fondamentali intorno. I fondamentali, non tanto richiamati, perché altrimenti sono tutto, tutto su so, so scuma, invece eh, invece non è. E oggi la questione e finisco, uh, la questione del. Del, della riforma adesso del sistema politico. Insomma, si sta tentando continuamente, ormai dalla, dalla Commissione Pozzi ad oggi, di riportare nel Parlamento il potere di decisione in modo autonomo rispetto ai partiti politici, secondo uno schema che era quello che fu abbandonato, abbandonato nel 1946-1947 perché si temeva, per le ragioni che ho detto, ma il popolo ogni volta ha riconfermato che i partiti dovevano poter Cile. E esatto, qui c'è un paradosso, perché quando hanno respinto il referendum, tanto la riforma costituzionale del centro-destra, quanto quella del centro-sinistra, hanno respinto riforme che cercavano di trasferire dentro il Parlamento le regole di funzionamento del sistema politico. E sono state respinte entrambe, è... a parte che nel referendum su si così complesse si vota su un'altra cosa. Nel primo referendum quello il centro-destra si votò sostanzialmente contro il federalismo perché si ritenne che il nord temeva di pagare per il sud, il sud temeva di essere abbandonato, i due non si sommarono. Nell'ultimo referendum si è votato pro contro Renzi, si è votato sulla Costituzione, si, è, si vota sempre su altro, ma l'effetto di, di questi voti è la riconferma continua del sistema, qual è? È la negazione dei tentativi di ricondurre all'interno del sistema istituzionale perché il meccanismo decisionale e la produzione un po' meglio il sistema. È un po' un paradosso. E se stesso, lo stesso popolo che respinge queste riforme è quello che condanna il sistema istituzionale per donare i partiti. E quando si va a votare, vota in modo di confermare, è una situazione che abbiamo da ragione. Oggi non lo so se, è il, tempo, se è il tempo di una, uh, come un po' scherzosamente, uh, di un ministero per la costituzione non mi pare, perché siamo attenti a usare le parole, perché vuol potevano una cosa? da un dire di forma costituzionale. Vuol dire vai fumibus e resistenti, e ci vuole come dire lo scuro abisso, come dice il potere costituente, cioè il, il buio totale, ci deve essere una frattura, una guerra, una frattura, dopodiché c'è il potere costituente, c'è cioè il potere di riforma, che è cosa diversa dal potere costituente. Ma forse eh, noi stiamo, siamo in una fase nella quale però eh, c'è un primato totale di una politica svincolata dalle regole che è una cosa diversa dalla, dalla, dalla politica del passato, quella che sta proponendo sia una politica di legittimazione non dallo Stato all'interno del sistema costituzionale, ma da di ricevere direttamente band mandati e mandati dal popolo. E questo circuito, guardate, mette a uh, regole e istituzioni. Chi è contrario è il nemico. Uh, le classi dirigenti di questa fase sono le prime, le prime classi dirigenti della società della comunicazione. Ed è la società di comunicazione che gli sta dettando le La lingua è la lingua dei social, non è la lingua della politica che stanno usando. Il, I meccanismi di legittimazione sono il popolo vuole, sempre il popolo vuole, il, il popolo sì, il popolo no, con una rappresentanza che non è politica del popolo, è morale, è una cosa completamente diversa. La rappresentanza morale rappresenta gli interessi, la rappresentanza politica rappresenta i valori. Sì. E io metto il campo valore e voglio capire se tu non sei d'accordo sul morale vuoi l'ingiustizia, vuole la discriminazione, quel privilegio, insomma, eh, sono, eh, sono cambiamenti. Non so se durano, ma se dovesse durare, è più necessario, diciamo così, eh, più a, anche a fondo e, e, e spiegare a fondo che cosa sta accadendo e, e che cosa è venuto. Ultimo dato, guardate, non so, io faccio il ministero di penalista c'è una penalizzazione massima della, della, della società italiana. Se guardate l'ultimo, quello sulla su sicurezza o l'altro decreto che sta fatto un giorno, due giorni fa. che c'è uno spreco di, uh, di penalismo enorme. Per un certo punto sta accadendo questo. Sta accadendo che io mi occupo della sicurezza, nel senso che dico ai magistrati dati di quanti anni davvero potete, più possibile, no? Niente sui meccanismi preventivi. È tutto repressione. Repressione. La, la pena per il furto è quasi preparata a quella della rapina. E a questo punto, se devo fare un tanto, mi con, comincio a fare una rapina per un po' di più, insomma, ci sono già <ride> Ecco, questa qua penalizzazione, guardate, risponde anche questo a un meccanismo, siamo a diritto penale massimo, insomma, no? a un meccanismo di, eh, di dialogo diretto tra classe polidir e e popolo, senza regole, senza mediazione, senza minacciamenti, perché sparo le penaltissime e poi dico, ma che altro devo fare? Oh, gli diamo cinque anni per il furto ma... e colpa gli altri se questa cosa non funziona. Ecco, questo tipo di meccanismi che sta venendo fuori credo che ci deve portare tra un po' di tempo a ripetere bene su quello che c'è trovano per noi, perché altrimenti rischiamo di trovarci come in luoghi dove non dovremmo trovarci e ad accusare noi stessi di non aver reagito per tempo su questo campo. D'altra parte è molto stupito che tutti coloro che sono insorti durante il referendum a difendere, come dire, spada tratta la distruzione tacciano da un po' di tempo c'è stato un timido attivo di questa volta che la sì. Repubblica l'altro giorno è molto timido eh, in ordine di in questione. Insomma, difendiamo la Costituzione allora e adesso è successo. O difendono la carta dei parole della Costituzione, ma non in questo il compito di sì. o se difendono la materia della Costituzione forse dovrebbero parlare molto di più. Grazie a, grazie a tutti quelli che hanno partecipato io ho ascoltato persino imparato delle cose diciamo che non guarda. spero che sia stato utile anche per voi e grazie alla fondazione di Magno che ha scelto questa sala grazie a voi grazie a me questo non l'ho detto diciamo mi sono fermato poi perché lo so che tu ascolta il salo Grazie. sono soltanto lui, ma il Scusa, La